Tante volte mi sono sentito solo e non capito, tante volte per me nessuno ha mai alzato un dito, tante volte ho usato male la parola amico, tante volte ho detto sono qua. Poi sei sparito il cellulare, tace, Ormai che non son più famoso non lo so mai stato Ma tu mi guardavi in un altro modo La differenza giace dentro gli occhi di chi guarda L'ignoranza sta nella bocca di chi non sa ma parla Pavore mio sono spesato, tienimi per mano La paura che mi morde piano sopra sto divano Il funerale alla mia musica è necessario Me l'hanno ammazzata in un ufficio di Milano Mi sono tagliato i polsi con la carta di un contratto E dopo tanti anni mi chiedo ma come cazzo ho fatto Inducono un suicidio così non sono stati loro il casting che ci ha aperto, avanti il prossimo, avanti il nuovo e tu stai buono e zitto che inizia è iniziata la stagione Come figo come canta sarà un successone se ciò che senti è buono, basta che sia nuovo, basta che sia buono Basta, basta, nel mattatoio ci son capito dentro Vestito da pagliaccio, illuso che fosse un compromesso di passaggio Ma se gli squali dai del tuo sangue è un assaggio Di te non resterà più niente, solo un miraggio Ma il tele vuoto, un terremoto, tutti attorno, poi c'è il vuoto Ma che fine ha fatto? Boh, però è durato poco, non vale in base a quello che ti dico gli altri, soprattutto quando aggiudicarti Ci sono quattro barbi, Prima stavo zitto, ora provate a censurarmi. Lo so che sono poco per interessarvi. Per alzare lo share, potreste sempre ricordarmi. In diretta dopo che sono morto, vi fa onore di ascoltarmi.